Salve a tutti, sono Gian Guido Nobili, responsabile delle politiche di sicurezza della Regione Emilia Romagna. Mercoledì 16 novembre alle ore 21, presso la Casa della Conoscenza, la Casa Lecchio di Reno, parteciperò all'appuntamento Il senso delle vittime tra cultura, servizi e riforme. Un appuntamento pensato in occasione della 17 esima edizione di Politicamente Scorretto, per riflettere sul senso delle vittime e sui nuovi centri per le vittime in linea con la direttiva 29-2012 dell'Unione Europea.